Sirene, anticipazioni, Yara e la sua famiglia sono in pericolo. Sirene, anticipazioni Quinta puntata. Continua il grande successo della serie fantasy di Rai 1. Irene, puntata dopo puntata, continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. In molti vogliono sapere come andranno a finire le storie delle protagoniste. Chiara, Valentina Bellè, è davvero innamorata di Salvatore, Luca Argentero? Quale sarà il destino delle creature marine che hanno affascinato il pubblico televisivo fin dal primo episodio? Cosa succederà nella quinta puntata? Le anticipazioni ci rivelano che nella prossima puntata forse vedremo le nozze di Salvatore e Francesca. I due ragazzi si sposeranno davvero? Nella stessa giornata le quattro sirene decideranno di tornare nel loro mare, Yara ha finalmente raggiunto il suo obiettivo, convincere Aresa a tornare in acqua e a vivere la sua vita da tritone. Sirene, paura per Yara e la sua famiglia. Le anticipazioni, però, ci dicono che qualcosa non andrà per il verso giusto. Salvatore non sarà più sotto leffetto dellincantesimo di Yara e finalmente si accorgerà della bellezza della ragazza, ma questo creerà qualche problema. Come reagirà Francesca? Yara riuscirà ad allontanare l'umano che le ha fatto perdere la testa? Una cosa è certa, Salvatore scoprirà la vera natura di Yara e si sentirà ingannato. Il ragazzo si sente tradito e preso in giro. Ma i problemi per le sirene non sono finiti. La dottoressa Maldini, infatti, scoprirà dove vivono e farà di tutto per arrivare a loro. Ci riuscirà?. Sirene, le protagoniste torneranno in mare?. Alle 4 sirene non resta che fuggire in mare. Ci riusciranno? Ce la faranno le protagoniste della serie a scappare da chi le vuole catturare? Yara continuerà la sua vita con Ares, Michele Morrone, o tornerà da Salvatore? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La quinta puntata andrà in onda martedì 23 novembre. Le protagoniste vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai 1.